Credo che effettivamente, obiettivamente, diciamo, la, il lavoro che ha fatto è stato un lavoro particolarmente eh, utile eh, e anche diciamo, molto approfondito. Io credo che la stessa preparazione del secondo volume sia stata soprattutto particolarmente... Eh, Utile rispetto a quello che ha voluto dire, per esempio, la presentazione, le, le varie presentazioni. Il primo, eh, io continuo a pensare, diciamo, quello che ho detto lì, quello che ho riportato pure su, sul libro, sull'ultimo intervento: cioè, che una delle, delle, delle, delle cose più utili eh, di questo testo e del lavoro di Piero sia quella che ci ha permesso e continua a permetterci di, di parlare di futuro. Senza troppi appesantimenti del passato perché eh, tutto quello che ci ha accompagnato in questi anni e dove gran parte de della strada, l'abbiamo anche fatta insieme, eh, viene stato approfondito, viene sviscerato, Io poi lo dico anche ne nel contributo del libro, eh, così come ho avuto modo di dirlo nelle presentazioni che abbiamo fatto in giro mi ritrovo molto nell'analisi che Piero fa eh, diciamo sia rispetto a al comunismo, al socialismo diciamo, al socialismo reale alla, diciamo, alle esperienze che negli anni eh, passati ci hanno, ci hanno visto lavorare insieme ma soprattutto anche nella parte dell'individuazione dei movimenti so, del movimento alter se lo chiamiamo così come un momento alto e di tentativo anche di superamento di quelle, eh, diciamo, di tutto quello che era un'impostazione un, anche un patrimonio ideologico eh, non leggerissimo eh, lo dico perché questa cosa Rispetto all'utilità quindi del, del testo, credo che poi nelle presentazioni, nei momenti comuni che abbiamo fatto in giro per l'Italia, eh, sia stata ancora più evidente, cioè è vero. Dire, è anche comprensibile lo, la, la, la, la, lo scoramento di Piero che Il ci aveva anche lo scoglionamento di, eh, di Piero che ci aveva anche trasmesso attraverso un paio di mail sul fatto che te sei fatto un mazzo così per riapprofondire per fare il secondo testo e poi diciamo la, la visibilità del secondo testo è stata molto, molto limitata però credo che il lavoro invece che ci ha portato a, anche a questa giornata e soprattutto all'elaborazione del secondo testo sia un percorso che invece ha continuato a metterci di fronte a una discussione non banale e che è un po' quella che dovremmo continuare a fare nei prossimi mesi se vogliamo ragionare in maniera seria anche delle, eh, delle, delle emergenze, delle situazioni complicate che abbiamo eh, di fronte e adesso in questo credo pure che diciamo, Anna Grazia nell'introduzione nell che ha fatto ci ha aiutato nel nel sintetizzare un po' le, insomma, alcuni dei ragionamenti dei libri di Piero, in parte anche, diciamo, è anche andata oltre, credo che sia un po' meno chiara quella, la parte, eh, eh, diciamo, il pensiero rispetto a, al crollo del, primo, del, del, del tentativo del superamento del, del capitalismo che vede nei movimenti altermondialisti diciamo um, un punto avanzato eh, che poi in qualche modo però eh, non, non riesce a dare, eh, a dare la, la, la, la nuova strada e che in realtà diciamo così, il fatto che quei movimenti siamo stati momenti alti di rielaborazione anche, ma che questa fosse legata al fatto che eh, c'era dietro un giudizio fortemente negativo del, de, dell'impostazione precedente, diciamo così, forse non è proprio diciamo, così chiara nella cosa, nel, nel, nel ragionamento che faceva Vero, però lo è di più. Eh, cose che diceva Anna Grazia perché secondo me anche alcune cose del primo, test, del primo libro vengono definite diversamente attraverso il confronto che c'è stato, Cioè oggi probabilmente anche il giudizio che noi diamo su questi dieci anni di, di movimento altermondialista alter è un giudizio più maturo rispetto a quello di quando eravamo dentro a quel percorso in maniera molto più forte. Alcune cose sono, sono rimaste, alcune cose credo che, che, che se oggi, banalmente, ma se noi oggi ragioniamo di sovranità alimentare, se ragioniamo di, in questi termini anche di cose come queste, senza, senza più difficoltà lo facciamo perché... Eh, perché c'è stato, stato quel lavoro e ad esempio anche rispetto alla centralità tu oggi non sei alla ad alcune centralità cioè oggi tu hai una nuova centralità per quanto riguarda la pratica agricola che ti deriva dal fatto che a livello mondiale hai una centralità diversa perché sei riuscito a coniugarlo con diritto al cibo, diritto alla terra, una serie di diritti ma anche una serie di legami forti con la tua quotidianità, ma che non è al tempo stesso la centralità eh, del Movimento Campesinos eh, rispetto al paradigma o rispetto insomma, diciamo, al quadro generale. Quindi, è un approccio completamente diverso ed è un approccio molto più legato anche alla terra rispetto insomma, alla terra in tutti i sensi, rispetto invece a quello che era l'impostazione generale e che prima adesso so, che, che, che nella chiusura della mattinata Piero riprendeva fortemente rispetto al fatto che. Inventavi alcune, o comunque pensavi e ragionavi e forzavi su alcune centralità perché pensavi che quelle potessero essere quelle dalle quali poi ti scaturiva tutta una serie di cose. Eh, allora In questo ragionamento così eh, ancora eh, complicato, io continuo a pensare che, eh, questo certo fuorviato anche dal, avrei scelto un tipo di impegno molto eh, centrato su un tema che è quello ambientale, continuo ancora a pensare che in realtà oggi la crisi ambientale è un po' quella dalle quali, eh, che tiene insieme le altre crisi o dalle quali comunque diciamo, derivano in maniera forte le altre crisi e, e questa ad esempio è una delle cose che io ho apprezzato di più nel ragionamento già del primo testo che faceva Piero, eh, non siamo d'accordo fino a questo punto, diciamo così, perché poi nella discussione abbiamo fatto in giro diciamo così, il fatto che, che io individui la crisi ambientale come la vera crisi generatrice delle altre crisi, è ancora una diciamo, non siamo perfettamente d'accordo su questo, però il fatto che questa cosa non sia più un ragionamento settoriale, un ragionamento di, di, di un pezzo, ma che obiettivamente soprattutto a livello mondiale questa cosa sia un po' quella che ti dimostra di più l'insostenibilità del modello, stiamo se, se, usando anche qui uno slogan, io credo che questa cosa sia oggi particolarmente così e che questa cosa si rafforzi ancora di più. Da alcune eh, crisi eh, come quella ambientale e climatica, eh, soprattutto, perché se noi oggi abbiamo milioni di persone che, eh, che, noi usiamo, cioè che noi definiamo profughi ambientali, rifugiati ambientali, ma milioni di persone costrette ad abbandonare i loro territori perché resi invivibili dalle conseguenze dei mutamenti climatici, è evidente che lì eh, passa cioè, noi nel nostro paese riusciamo a fare cose contro 15.000 migranti che rischiano di invadere il nostro paese. Nel mondo le previsioni che tu hai al 2050 de, degli organismi internazionali ma anche di de alcune organizzazioni eh, internazionali ti dicono che sono 200-250 milioni le persone che rischiano di diventare profughi ambientali a quell'anno, ma soprattutto che se tu analizzi adesso, anche qui rubo qualche secondo per, eh, per, una roba, insomma, per uno studio che, come le cambiate, noi facciamo oramai da una decina d'anni, ripetendolo tutti gli anni. Ma uno degli eventi più, più pesanti di tutto questo è che gli ultimi due anni hanno visto nel mondo quara, più di 40 milioni di persone perdere tutto quello che avevano per le conseguenze dei mutamenti climatici. Cioè per, l'impatto di alcuni eventi meteorologici, che non vuol dire logicamente che queste persone siano diventate né profughi ambientali né che abbiano abbandonato, perché questo poi non succede per, il 90, per più del 90% delle persone quei territori per venire eh, verso l'Europa, ma che comunque più di 40 milioni in questi ultimi due anni hanno perso tutto quello che c'avevano. In alcuni casi è stato il raccolto, in altri casi è, stato, è stata l'abitazione. Allora, questa cosa ti dà il segno che anche quando tu spari numeri pazzeschi come 200-250 milioni, stai comunque facendo stime eh, per difetto allora questa, diciamo, questa cosa ti dà molto eh, io credo il segno del fatto che tu continui e, e non puoi non ragionare delle cose delle quali stiamo ragionando se non in termini anche internazionali globali eccetera contemporaneamente io credo che non ne puoi ragionare se non ne, eh, considerando che eh, la crisi ambientale, in questo caso la crisi climatica, ti mettono davvero vicino a dei punti anche di non ritorno su molte eh, di queste cose e allora se è così, ad esempio io penso che anche il ragionamento sui beni comuni, eh, sia utile farlo come Piero ci, ci proponeva e cioè non più legato esclusivamente ad alcuni pezzi ad alcuni eh, settori e quindi come strumento per eh, rifare un ragionamento di governo mondiale attraverso quella eh, lettura. Lo dico perché per esempio anche qui banalmente Probabilmente il pezzo, diciamo, le questioni ambientali, sono tra le questioni che ti, che ti riportano continuamente contraddizioni che tu magari pensavi di aver superato. Cioè, il caso dell'Ilva di Taranto, che è, diciamo che, è tornata, eh, che è tornata in campo un anno fa. È stato un caso nel quale tu hai avuto fisicamente manifestazioni eh, nella stessa città, manifestazioni partecipate di persone che manifestavano eh, contro la perdita dei posti di lavoro, indipendentemente da, dall'impatto sulla salute, e un pezzo di città che faceva la manifestazione cioè, col corteo eh, a difesa della salute e contro eh, la difesa del posto di lavoro. In realtà davvero è davvero ri successo questo lì. Cioè, con... Allora sei ritornato eh, indietro anche, cioè, spesso torni indietro anche su questioni che tu pensavi di aver superato. Adesso nessuno di noi anche nella mobilitazione di questi anni avrebbe mai pensato di poter tornare ad avere una città spaccata su, su temi come, eh, come questi, quello ma oltretutto è un territorio che ha già pagato da questo punto di vista in maniera strepitosa, cioè lì tra Taranto Brindisi eccetera eh, la, la morte, cioè il tasso di mortalità eh, interna agli operai, interna a quelle comunità è stato in questi ultimi eh, anni anche purtroppo grazie al fatto che, che arrivavano a compimento le patologie alla fase terminale, le patologie devastanti che ci hanno avuto, è eh, disastroso, eppure diciamo, tu avevi una sincerità anche nella… allora adesso io non so se questa cosa qui poi ritorna sull'altruismo egoistico o l'egoismo altruista eh, di cui parlavamo prima o… Eh, o se invece legato a quello eh, c'ha il eh, ragionamento sulla governance, non governance il governo del mondo eccetera però è sicuramente di nuovo insomma, ti mette in campo di nuovo una contraddizione che non è proprio eh, banale e che al tempo stesso, adesso lì banalmente io credo per esempio che eh, che tu nel, diciamo, che in una situazione come quella tu ti debba far carico e questa cosa diciamo, ci mancherebbe che non lo facessi delle persone che ci lavorano e delle famiglie che legate a quel posto di lavoro attraverso diciamo così, una costruzione di futuro diverso, non attraverso la difesa della siderurgia in quel luogo. Però diciamo, al di là di questo c'è il fatto che io credo questo ci riporti un po' anche all'importanza di. Eh, ragionare eh, sulla, diciamo, sulla pratica eh, di superamento eh, del socialismo reale, di tutte quelle cose anche dal punto di vista ambientale perché di nuovo stiamo ragionando di, io sto proponendo un ragionamento sui mutamenti climatici, sulle conseguenze sulla crisi ambientale come la crisi cioè una delle crisi che, che ci dà più segno di punti di ritorno, Dopodiché vai a vedere i dati della Cina che prima di nuovo veniva agitata con un trend di crescita delle emissioni del 13% l'anno che vuol dire che se tu staccassi la spina all'Inghilterra non, cioè non facendogli più emettere nulla dal punto di vista, in un anno avresti diciamo così, recuperato il risparmio di tutto un paese come l'Inghilterra. E è vero che il meno del più 13% delle emissioni, adesso che, che la crescita, come prima mi ha detto, è stata leggermente più bassa, hai eh, ridotto. Ma allora, Qual è il problema della Cina da questo punto di vista? Lo, lo dico solo, cioè, quindi, il problema della Cina è quello che è stato affrontato prima, però da questo punto di vista qual è il problema della Cina? È che la Cina, anche grazie al fatto che il eh, tasso di numerosia... Piuttosto basso, e quindi, se decide di fare i rinnovabili le fa davvero, ha deciso di fare le rinnovabili e quindi, come dire, è all'avanguardia sulle fonti rinnovabili. Peccato che ha deciso pure però che quel trend di crescita lì lo manteneva eh, su due binari e uno era fatto dall'apertura di, di, di, di una centrale a carbone a settimana, eh, quindi, diciamo così, c'è cioè quel tipo di che non è, cioè che fa. Eh, anche rispetto alla crescita della classe media eh, eh, fa l'accoppiata con il Brasile perché diciamo, il Brasile ha una crescita di, della classe media avuto una, che è pari, pari a quella che si diceva prima della Cina con anche un tenore di vita completamente diverso da quando ci siamo anche da quando ci siamo andati noi la prima volta delle, alla nascita del social forum allora, questo, diciamo, queste cose evidenti credo, e poi appunto non prendo altro tempo, ehm, che ci, eh, non ci danno la soluzione e non ci, eh, non ci fanno chiudere questi ragionamenti eh, avendo trovato eh, la chiarezza su tutto. Ma ci fanno continuare a ragionare in, in, su questo eh, in termini, io credo, eh, più ampi possibili. Dove dentro poi c'è il fatto se ha ancora senso la mobilitazione contro il WTO o la partecipazione dentro le conferenze delle parti su mutamenti climatici, adesso la prossima sarà a fine anno a Parigi e dal punto di vista. Cioè, vuol dire, dal punto di vista degli, dei risultati veri e, e però eh, se invece torniamo di nuovo un po' più a noi come, come Piero ci invitava prima anche rispetto eh, alla qualità del pubblico eccetera perché poi No, a quella cosa lì, c'è cioè il fatto se, se ti funziona la stabilizzazione, non ti funziona. Cioè io su questo la penso molto come, come Piero chiudeva, quindi eh, su questo ci troviamo. Penso che rispetto a quello, per esempio invece nel nostro paese, vada messa in campo anche una nuova cultura della legalità. Cioè io penso che negli anni questa cosa comunque... Nella difficoltà di tutte queste robe qui c'è quello che, che nel mondo è corruzione, in molti casi è corruzione molto pesante, nel nostro paese per esempio oggi inizia a essere proprio una mancanza di cultura di legalità che rispetto al pubblico secondo me fa anche molto, può fare anche molto eh, la differenza. Eh, però dicevo rispetto a, alle cose finali io penso che questa cosa dell'alleanza sociale però nella versione poi Piero ci ha citato pure nell'Alleanza quella Landini, però quello fa parte del fatto che anche le cambiate eh, come i Copas, diciamo così, è un pezzo di società e quindi così come voi ieri avete faticato con la manifestazione, noi in questi mesi, cioè in queste settimane per esempio, glielo dicevo prima l'unità, stiamo faticando rispetto ai congressi, cioè noi andiamo al congresso nazionale. a eh, a dicembre stiamo facendo i congressi regionali, gli ultimi li abbiamo fatti quattro anni fa cioè, oggi se tu vai ai congressi nostri non c'hai il clima di quattro anni fa ma soprattutto non hai la, diciamo, la percezione di quel momento cioè, i nostri vengono cioè, partecipano, fanno ma rispetto già a quattro anni fa non vi partecipano più come uno degli appuntamenti fondamentali in cui attraverso quello ti passa la, comunque la, la, la condivisione, la partecipazione, cioè quindi se dura due giorni ci stai due giorni no, fanno proprio ti dicono guarda, guarda io passo sabato, l'altro <ride> passa domenica mattina, poi la domenica pomeriggio hanno la cosa personale il pezzo di famiglia è cioè, cioè così, anche, anche ai congressi di un'associazione che insomma, da questo punto di vista la partecipazione ci cioè, ha cioè, sempre avuto molto questo lo dicevo rispetto all'alleanza perché anche quindi rispetto all'alleanza dei landini diciamo dentro di noi qualcuno eh, quella cosa gli è piaciuta e magari gli è un po' appresso eh, credo che però dal punto di vista invece associativo che chi ha rappresentato le cambiate negli ultimi anni non sia stato proprio l'esempio di massima no no no è proprio il fatto che so cambiare cioè perché, perché le cambiate per esempio da, da questo punto di vista che poi uno può condividere, cioè, oggete, gli può piacere o non gli può piacere l'associazione, così come può condividere le scelte, uno non può condividere, ma siccome l'associazione, l'unica cosa, cioè la nostra associazione, l'unica cosa proprio forte, forte che c'è, è il senso identità e di identità, cioè il senso di appartenenza, è il fatto che, eh, indipendentemente da chi poi ti rappresenta in alcuni posti, eccetera, questo senso di appartenenza ti fa stare comunque al di fuori delle logiche dei partiti, eh, quei momenti di partecipazione per i tuoi sono veramente momenti di partecipazione vera e sentita. Per cui se tu diciamo, hai congressi che funzionano così, vuol dire proprio che... E ti è proprio cambiato anche un modo di fare eh, militanza dentro l'associazione, perché quella, cioè, la nostra, è una delle associazioni che ancora oggi, dal punto di vista della militanza, eh, è fortissima. Cioè, noi non siamo tanti, ma una delle caratteristiche di nuovo più forti che ci abbiamo è la presenza di un circolo d'area che ambiente quasi in tutti i comuni. E, e a quelli giustamente il fatto che chi rappresenta eh, possa aver fatto una scelta non eh, figa o che Mette vada in televisione e tu lo senta ancora come uno dei rappresentanti dell'associazione e, cioè, e ti fa dichiarazioni su una cosa che non cioè, a loro dà fastidio ma non eh, non li mina perché quelli lì, quel circolo lì tuo, su quel territorio, diciamo, farà sempre solo eh, la roba che deciderà lui, l'opposizione alla roba che hai capito. Quindi eh, ho, portato, ho fatto quell'esempio perché secondo me invece è veramente una dimostrazione del cambio di, eh, di, di, di, di sentire.